The story If you need let, oh, let me down slowly, let me down Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Terzo episodio, lo iniziamo a bomba perché oggi raga andiamo a esplorare la caverna che abbiamo vicino a casa Inoltre ragazzi mi avete consigliato, oltre che anche nei commenti ma soprattutto in chat nella premiere dello scorso video Di andare a raccogliere, ah, ciao bella Tieni, ecco, fidatelo in faccia Tendere a raccogliere i nostri diamantozzi e quindi raga che cosa stiamo aspettando? Andiamo subito a prendere i diamanti e prenderci tutta l'esperienza che ci eh, procurano. Uno, due, tre. E qui che ce ne sono altri. Oh my goodness. oh my goodness. Quattro, cinque, let's go, let's go. Cinque diamanti, quanto cazzo sono belli. Perfetto raga perfetto 5 diamanti non è male questa caverna qui raga l'abbiamo già esplorata tutta dello scorso episodio Se non l'avete ancora visto vi lascio qua sopra la scheda cliccabile mi raccomando raga andate a, a vederlo che non ve ne pentirete ragazzi Andrò a sistemare adesso i diamanti e raga ci becchiamo subito in miniera Ecco fatto mettiamo i diamanti qua mi prenderei anche no, la, non la mappa del tesoro ah no la mappa ce l'ho già ok sono proprio drullo lei l'ho liberata, raga, poverina Dai, era meglio così Mettiamo il fiorecino qua Per chi non si è visto invece il primo episodio, mi raccomando, raga Vi lascio ancora una volta la scheda cliccabile Andate, a, andate a, veder, a vedervelo Te resti in casa, però Non puoi scappare ah. e eh, no, bitches Torna a casa, torna a casa Torna a casa, eh, vabbè, rip È stato bello Oh, ok Uccidiamo le mucche Una mucca è stata travolta e uccisa E... Andiamo subito in miniera La miniera in questione, ragazzi, è questa qua Ossia quella lì dove abbiamo trovato lo scheletro con l'armatura d'oro nello scorso episodio Abbiamo visto che era veramente, veramente grande Tra l'altro abbiamo incontrato anche un botto di creeper Quindi, raga, quindi direi di andarla a esplorare Cosa stiamo aspettando, raga? Oggi, oggi, episodio in miniera Guardiamo quanti minerali riusciamo a, riusciamo a trovare Vi ricordo che i minerali sono molto, molto importanti per andare avanti nelle serie di Minecraft, ovviamente Speriamo... Ah, raga, speriamo di non morirci, eh Mi pare ovvio. Perché vi ricordo che la difficoltà è hard Quindi le possibilità sono alte che noi ci crepiamo male Perfetto, raga, tanto, tanto ferro abbiamo trovato in quella parte, è veramente un bordello di ferro Sento però uno scheletro e... e quindi direi di andarlo di incontro per cercare di ucciderlo Eccolo, qui continua, eh, raga, la caverna Ok, fuggi Fallo venire, fallo venire, bravo, dadde. Attacca, attacca, attacca, attacca, attacca come su so forte Vi aggiorno quando troverò qualcosa di figo, figo, figo Oltre ovviamente a tutti questi, oh my god, oh my guinness Oh, oh, why you? Ecco, vi stavo dicendo, vi aggiorno appena trovo qualcosa di molto interessante rispetto a queste caverne così buie, insignificanti, piene di mob. Ok, da qui sono sceso, ho visitato di là. c'era un po' di ferro, qui c'è un bivio, anzi, sì, un incrocio possiamo dire. E è la destra, la destra di solito è sempre quella giusta, ma anche no ragazzi, in questo caso forse, forse... Quella giusta è quella dritta Sì, sì, direi proprio di sì, ragazzi. Sì, proprio di sì, direi Eh, sì, sì, vedi quanto è più bella, guarda Proprio giusta, ragazzi, si vede, no? Si sente proprio l'aria di, di qualcosa di fatto bene, ecco Vedi, c'è anche il ferro Sì, sì, proprio questa qui è quella giusta per noi Minchia, raga, è un labirinto comunque questa caverna Quanto è grossa? È incredibilmente grossa io ovviamente vi prendo tutto il ferro che posso Guarda, guarda, assassino E... maonna C'era la torcia C'era la torcia, maonna Vabbè, altro ferro, venga, venga Butta, butta in saccoccia mm. Qui c'è una salitina Altro ferro, a casissimo, proprio così Raga la quantità di ferro che abbiamo raccolto questa, in questo episodio ha dell'esorbitante veramente Ok niente qui oltre che un po' di ferro non c'è niente eh, Raga questa caverna qua è così grossa che ho paura di perdermi Comunque qui volendo si può scendere ancora di più in molti veicoli alla ricerca dei diamanti Ma penso lo faremo nel prossimo episodio Per ora preferisco prendermi il mio ferro Che mi fa più che comodo Guardate Guardate quanto si scende Guardate No vabbè Anche di qua si scende Ma siamo seri Ma stiamo scherzando Vabbè assurdo raga assurdo Di qua cosa c'è? Altro ferro Buono. Si prende tutto raga Si prende tutto si scende, si sale Si scende, si sale Scheletro, te Meglio che rimani Oh, oh, oh, oh, oh. Qui si esce, raga, buono Quasi, quasi Esco e vado a depositare tutto In base Compreso questo ferro che ho appena preso Ecco qui, raga, molto easy, raga Eccola lì Cacchio Uh, Zucche, zucche, zucche, zucche Buone, zucche Buone zucche, raga, zucche le metto nel, nel mio. Ecco, voi. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no la strega, no, no, no, no, la strega, la strega, no. Quanti Enderman ci sono, raga? È. È assurda questa cosa. Fratman, non ti ho guardato, eh? Fidati, uh, fatta fuori, bitches. No, no, raga, me, non mi stavo sbagliando, ce n'è uno laggiù in fondo di Enderman e uno qua Raga, è pieno, aiuto Sì, Fra, però... Voglio, voglio un abbraccio, Fra Fra, voglio un abbraccio, su, dammi un abbraccio ah. No, corona, coronavirus, un metro, un metro, Fra ah. No, raga, così oppure di guardarlo negli occhi involontariamente. Meglio scappare. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Una alla volta, una alla volta, ragazzi. Una volta. Cioè, ci sono botte per tutti. Perfetto. Spacchiamo tutto. Sali. E... Buonanotte, Dad. Ok, raga, siete pronti a vedere quanto ferro abbiamo raccolto da questa spedizione miniera? Raga. Una stack... In questa fornace. E ben 30 blocchi in quest'altra. Un sacco, un sacco di ferro. Ci servirà veramente tantissimo, raga, per farci tutti gli utensili. S no, raga, poverino. Stavo per dire suino. Ma in realtà ha un, pi un piccolo. Suino, suino, maonna, suino. Iniziamo anche a farci... Abbellire la base, no? Con un po' di cane da zucchero, visto che il posto comunque è veramente figo. L'ho già detto. Iniziamo anche a farmare un po' di risorse. No, no, no, no, raga, no, no, raga, madonna, che colpa il cuore! No, no, raga, ci hanno invasi. Raga, ci hanno invasi. C'è anche un creeper, fra. No, no. Che è questo coso? Oh, merda. Oh, merda, fra. Fra ma. Eh, eh, anche no, eh. Da dietro non mi piace. Voto 2. No, no, no, no, no, raga. No, no, no, no. No, no, no, Diamoci la ritirata, ragazzi. Se questi qui sono arrivati con il bestione. Raga, scia. Ah, mi arano. Mi Miarano. Mi sicuramente, raga. Mi arano sicuramente. Ho lasciato l'arco dentro. Potevo prenderlo. Sentite. Un bel respirone. Ecco, sì non si vede nulla. Oh io, raga, è sempre più vicino. Un bel respirone. Dai, cazzo! Fallo per, per la serie. Non chiudere gli occhi, eh. Dov'è dov che è? È lì. Sono in due. O almeno per ora li vedo due. Speriamo non arrivino altri. Ce la posso fare. Ce la posso fare, ce la posso fare. Io ce la fo. Io ce la faccio. Oh merda, togli un, togli un cuore e basta. Buono buono. No, no, nell'acqua, no, nell'acqua, no, c'è anche il creeper, c'è anche il creeper Uno fuori, uno fuori, attenzione L'altro mi ha visto, l'altro mi ha visto, il creeper mi ha visto? Non mi ha visto il creeper, buono Sei tu uccido anche te, eh Vieni qua, vieni qua, liscio banana, vieni qua Ma no Dai, c'hai quasi crepato Oh, e beccatelo tutto Tutto in the ass proprio Oh, oh, raga Meno male sono due soli, pensavano fossero in di più E meno male non c'è quello lì con lo standard Se no, ragazzi bisognava affrontare un raid eh, La prossima volta che andavamo in un, in un villaggio Te creeper però vorrei fatti fuori Perché sinceramente il mio laghetto non deve essere infestato da gente come te eh. E poi la mamma mi dice sempre che i creeper Ossia voi siete veramente delle brutte compagnie Quindi mi dispiace ma te ho dovuto uccidere Ragazzi andiamo a vedere se è cotto il nostro ferro Bene il ferro è quasi del tutto cotto manca circa mezza stack Mi sono fatto anche un arco per prevenzione visto quello che è appena accaduto Ragazzi in questo episodio voglio fare anche un recinto con degli animali ma ho ammazzato i suini Non ce li posso più, non ce li posso più portare dentro devo trovarli altri Cavolo raga però i suini come faccio a prenderli? Non ho né carote né patate. Allora, io ci porterei prima di tutto le galline, va. Che danno anche le uova. E sono utili piano piano. Ah, tranquillo, fra piano piano. L'altro giorno è morto mio zio. Piano piano, piano piano. capito? Piano. È morto mio zio. Ah, ah, mi dispiace. Condoglianze, fra. Mi dispiace. Condoglianze. Eh, per caso, ne so qualcosa? No, no, io non ne so nulla, non ne so nulla. Ah, ok. Sh, non dite nulla, eh? No, no, no vi fra, vi veramente. veramente non ne so nulla, non, non so perché, boh. Va bene, non ti preoccupare. Non so cosa sia successo, non l'ho mai visto, non l'ho mai incontrato una contato. brava persona, gentissima. Però, per come mi, mi, di mi stai dicendo, era veramente una brava persona. Sì, veramente, voleva bene a tutti. Ok, eh. vieni qua dentro, gentile. vai. Perfetto. Allora, facciamoci il recinto, va che è meglio. Raga, una pecora nera. Oh merda. Oh my god. Oh my guinness Raga, troppa gente <ride> Troppa fucking gente Ehi. Penuccio sono Zappo la vigna Zappo la vigna, penuccio sono Eh, e che cosa? Ci stanno tante cose E che cosa? Quise, questa è, è, è, è l'acqua no... Sto affogando. bro, aiutami Vieni frati, do la mano vieni. Aspetta frate, eh, che ho la spada in mano Fammela levare No, ho sbagliato Fammi levare Vieni fra Vieni Vieni Anche, anche se è bassa qui l'acqua Quindi ce la puoi fare eh Vieni fra Vieni ti aiuto io Oh why you Ma si scime E eh, che cosa Eh Sei proprio un suino Suino È la mia natura raga Devo uccidere tutti i suini che trovo Vabbè comunque Aspetta aspetta aspetta aspetta Bella, Vieni dentro vai Vieni dentro che devo fare una cosa Molto molto furba. Bella, bro. Per fare quella cosa mi serve la tua lana, quindi. Bene, sei nuda. Rip. Ma me ne ho solamente uno? Ma We fai are schifo. Non è qua che ti uccido, guai. Ah. Eh! Non ti ho ucciso apposta. Per farmene dare almeno due, me ne servono due e te me ne dai uno. Ma allora sei proprio cattiva. Vuol dire che al posto del cuore c'hai la pattumiera. Dai, dimmi che c'è una pecora vicino. Ti prego, dimmelo. Dimmelo, fammi felice. Sì. Sì, sì, sì, sì, sì, non ci credo Non ci credo mai nella vita Un'altra pecora, un pecora, nera Vieni, quante mi date? Quattro, ti adoro, te ti lascio libera Ti lascio libera, te lo giuro Sento puzza di Di suino Per caso è mica Maonna Scappi, scappi Suino allora, ragazzi, l'ho dovuto fare così perché se no la mia idea non poteva funzionare. ho eh, fatto dei tappetini perché se era uno più basso, come potete vedere, non ci passavo, vedete? Era qui e quindi non ci passava, non ci passava e quindi l'ho dovuto rialzare. Adesso, se mi, questi qui mi seguono, li vorrei far entrare qua dentro. Perfetto. Prendi la staccionata. Posso fare veloce, allontanati. Madonna, qua. Madonna, quanto sei lezzo? Ti chiamerò lezzo, vai, appena ho una targhetta fra, ti chiamo lezzo proprio. Te, proprio a te, non a lui, a te. Ma eh, te, vuoi andare via o vuoi fare qui il bagnetto perenne? Ok, ti vengono tutte le mani grinzose, eh, Creeper, te lo dico. <ride> Perfetto. Allora, ragazzi, ho sprecato quella mezza stack di ferro, tanto ormai raga cioè, eravamo fucking ricchi per, eh, di ferro. Per farci queste lampade la, Queste lampadine Che danno molto più effetto Sono molto molto più carine secondo me Quindi le andrei a mettere per esempio Una Aspettate eh Fate prendere tipo delle scale Anzi Fatemi creare delle scale Allora Ecco fatto le scale Le andrei a mettere per esempio così Madonna ragazzi Sembra ci abbia tipo il caschetto questa casa 3 2 1 Ecco fatto Perfetto dicevo, andrei a metterle, ecco, magari questo qui lo lasciamo così, to, andrei a metterle una qui, una di qua, ci sta, ci sta, in ogni lato, anche se qui non penso, ah, invece si possono mettere, ganzo, ganzo, anche se c'è il vetro dietro, però, però, però, non sono un granché, quindi qui magari ci facciamo dei veri e propri lampioni, dai, ci sta, uno, due, tre, Servirebbe anche il quarto se è possibile 4 Ecco fatto Molto easy Lampioncino fatto Veramente veramente easy Ne mettiamo un'altra qua Che qui al fine ci sta Ok Poi andiamo a mettere invece un lampione qui Però in questo in Questo lato lo vorrei mettere magari diverso da quell'altro Quindi direi tipo così Perfetto. Ne andiamo a mettere un'altra qua. E qui, raga, boh. Le potrei mettere o qua. Che ci sta alla fine. O se no... Anzi, facciamo così, raga. Una da una parte e una dall'altra. Un po' mista, raga. A me non sembra quasi fatta apposta. Andiamo ovviamente anche a cambiare dentro l'illuminazione. Che non c'è. <ride> ma, ma vabbè. Non c'è l'illuminazione. Ma qui manca il vetro, raga. Ma, ma cosa? Ma cosa sto facendo? Mi c'entrano i ragni, mi c'entrano. Madonna ragazzi, mi fanno mens mentre dormo, proprio sopra il letto, almeno quando, quando dormo piove, mi piove addosso. Vabbè, ne mettiamo una qui, una qua. A sto punto raga, lo mettiamo una qua, eh, che tanto raga dietro c'è il palo, quindi non si dovrebbe notare poi così tanto. E, e una qui all'angolino, to. Un po' mister, raga, un po' mister. Poi ovviamente il tetto raga lo rialzerò eh Non vi preoccupate Lo rialzeremo magari più in là Ok raga abbiamo fatto veramente tante, tante cose in questo episodio Quindi non so che voce mi è venuta però vabbè Quindi ragazzi con questo sfondo qui della nuova casa È tutto, noi ci becchiamo nel prossimo episodio Mi raccomando raga questa volta arrivo a 60 like Vi ricordo che Ogni episodio 5 like di più. Raga, mi raccomando, spolliciate, iscrivetevi, attivate la campanella, condividete il video con tutti i vostri amici. Noi ci becchiamo presto. Bella, bella.